Ciao, benvenute nel mio bagno. Ebbene sì, allora io oggi volevo provare con voi questo Enne della Forza, Enne Castano e Capelli, l'estratto di loussonia Inermis, Cassia, Obovata, Inia. Esatto, esatto. E basta, riflessante, bellezza naturale. L'ho aperto per vedere cosa come c'è come, come dentro e dentro c'è questo qui la busta e i guanti quindi ho pensato di andare a farlo dice che un riflessante eh... allora lo leggiamo allora proteggere le mani con i guanti e procedere con l'applicazione del composto sui capelli per tutta la loro lunghezza prendendo una ciocca alla volta ok per distribuire il composto aiutarsi col pennello o stenderlo semplicemente con le dita ok Pulire accuratamente, ok? Lasciare in posa dai 20 minuti a un'ora, a seconda dell'intensità di colore che si vuole ottenere. Risciacquare accuratamente ed infine procedere con lo shampoo. Ok, ci siamo. Allora, eh, la mia situazione di partenza è questa: quindi aspettate, togliamo le mollettine perché, wow, che, che stile! Ok, quindi due toni di colore perché ho un pochino di ricercita e qui i capelli bianchi si vedono che in teoria le ne copre ma noi ci crediamo poco perché alcuni dicono sì, alcuni no. Ma adesso andiamo a vedere. Allora intanto, scusate, riaccolgo un attimo. Togliamo le mollettine. Facciamo tutto assieme, quindi sarà molto un work in progress. Poi non ho una ciotola, quindi mi sono munita di ciotole e inseriamo dentro questo forbici viene su un odore di erbe effettivamente è un po' verde ok Immagino di dover andare a mescolare questo meraviglioso composto con acqua, quindi ce ne mettiamo un po' però devo prendere qualcosa da mescolare, il mio mitico pennello, mettiamo un po' d'acqua. questo passo non figlierò mai ok ed eccoci qui allora la consistenza è diventata la cosa più um, inguardabile di questo mondo però viene fuori proprio un odore di erbe un bello odore di erbe insomma e adesso lo mettiamo qui Andiamo a prendere i guantini, così li guardiamo anche. Ok, proprio quel tipo da supermercato, va benissimo. Ok, quindi... E iniziamo ad applicarlo vediamo vediamo perché non so neanche come si applica proviamo proviamo col pennello mm. uh. Uh, ok forse devo rivedere qualcosa L'idea è farlo come la tinta, però è molto. È molto più corposo di una tinta, vedete? Molto più corposo. Quindi, forse con la mia solita tecnica, non è che viene. Cioè. Non è bellissimo, anzi, proprio per niente. Aiuto! Che cosa sto sbagliando? Esattamente che cosa sto sbagliando? Mistero. Mamma mia, perdo i pezzi ovunque. Ci vuole più acqua? Mm. Proviamo. Ah, perdo i pezzi. Aiuto. Tra un po' mi stanco e lo metto con le mani, eh. Sembra di mettere in testa del fango. Bene. Anche la consistenza è quella. Mm. Ok, allora. Credo di aver fatto il più grande epic fail della storia del epic fail. Cos'è questa cosa? Scusate. Ah, ok. Cioè, vabbè. Ma, ehm, oltre al fatto che perde pezzi ovunque, non vi dico come è ridotto il lavandino e non viene pulito con l'acqua calda e sapore come si ripulisce? adesso provo con la spugna, quelle che grattano dunque, questo coso, in teoria, dovrebbe stare in posa da 20 minuti a un'ora, provo mezz'ora, 40 minuti e poi ci riaggiorniamo, la vedo grigia la vedo molto grigia ma non Beh. demordiamo, guai al primo che per la prossima ora, ma per uscire a muovermi ho arrangiato questa meravigliosa cuffietta che ha l'elastico talmente largo che non riesce a tenere tutti i capelli, ma almeno mm, i pezzetti che perde, perché questa cosa perde un sacco di pezzetti, eh. almeno sono tutti racchiusi qui, vediamo, vediamo. Ora, allora, eccoci qua, sì lo so, uno stile invidiabile, oltretutto sono stata in cortile fino adesso con questo stile invidiabile. Quindi voglio il like solo per quello. Dunque, è passata esattamente un'ora e tre minuti. Io direi di guardare intanto come sono venuti, ma ho già visto che perdono tanti di quei pezzi. Eh sì, diciamo che almeno con la, con la cuffia è evitato di perdere i pezzi ovunque. Mamma mia, io non capisco se va, va bene così o che cosa e soprattutto come lo rimuoverò. Spero che venga via in modo decente e niente. Adesso provo comunque a rimuoverlo con questo shampoo che è delicato ed è questo acqua light. E vediamo, vediamo come viene. Vediamo se viene qualcosa. Mamma mia, quanti pezzi! Secondo me è il video più epic fail del mondo, ma non perdiamoci. Okay. Allora, ammetto di essermela vista in un momento davvero molto, molto brutta perché si stava iniziando questo pastrocco a sciogliere con l'acqua calda mi si è bloccata la caldaia ovviamente e quindi avevo solo l'acqua fredda e l'acqua fredda non veniva via stavo lì stavo lì che li bagnavo ma non veniva via con le mani a toglierlo e niente mi sono decisa ho raccolto tutto che sgocciolavo sono andata a sbloccare la caldaia ed è venuto via tutto allora ho fatto lo shampoo ho fatto dopo lo shampoo li sentivo secchi secchissimi infatti dopo eh, ho messo la maschera e ho sentito che l'ha bevuta e adesso questo è il risultato: sono bagnati ovviamente. Allora vedo da subito: vedo qua belli grigi che brillano, quindi capelli bianchi non li ha coperti, assolutamente no. E vedo anche che sono ancora di due colori. Quindi andiamo a prendere le istruzioni. Eh, santa pazienza. Allora, ecco qua. La qualità degli ennei varia a seconda della zona di coltivazione. Sì, no, non è questo. Eh, agiscono sulla superficie esterna dei capelli creando una guaina impermeabile che li protegge dagli agenti esterni rendendoli più resistenti, sani e visibilmente luminosi. Questo voglio vederlo. Io me lo auguro. Poi, le ennei stanno forse alla base di assonia inermi, secassia o bovata, scusate... Dona i capelli riflessi castani, nei capelli chiari risalta la loro tonalità con riflessi castano dorato o ramati nei capelli scuri rende la naturale tonalità più brillante, forse ci vuole una virgola da qualche parte. Viene utilizzato anche per coprire i capelli bianchi o grigi. Non li ha coperti e non sono tanti e assolutamente non li ha coperti. Adesso quello che mi potrebbe interessare e vi aggiornerò è che siano più resistenti, perché ultimamente anche se non li sto asciugando con fond, piastre, roba varia, si vede che sentono un po' lo stress, si vede che sentono il caldo anche loro e tutto quanto, vedo che sono più deboli. Quindi già il fatto che li erano più resistenti mi andrebbe bene, anche se non è come una tinta. Però, però prima di chiudere il video, perché poi dopo vi aggiornerò nei prossimi giorni, come, come mi sembra, ma magari posso anche vedere asciutti vediamo e voglio però chiedervi una cosa perché io non ne ho la minima idea dopo l'ennè quanto tempo devo aspettare prima di fare la tinta quella classica una settimana, due, un paio di shampoo fatemelo sapere voi perché a questo punto ho bisogno di fare la tinta Comunque, niente, è, no, è, aspetto che si asciughino così all'aria, però poi vi faccio vedere il risultato finale, quindi il video gli avevo promesso la clip. Dunque, considerate che non li ho, questi sono asciugati naturalmente, quindi non, è, come si dice, non li ho stirati, non li ho pastrati, quindi sì, ok, però il colore doppio c'è ancora. Abbiamo detto che non ha coperto i capelli bianchi, però sono morbidi, sono molto morbidi. Ok, sì, ci... adesso dovrei finire di magari dargli un colpo con il col caldo che c'è, però eh, mi piace il fatto che siano morbidi, il fatto che siano tutto quanto, però è solo un trattamento, non, non ha colore, si vede che non ha colore, non ha coperto, quindi sì, da fare ogni tanto, magari anche in estate, perché comunque questi ciuffi è la tragedia, perché comunque ehm, tenere su qualcosa per un'ora col freddo non è il massimo. E niente, spero di aver fatto un po' compagnia, di aver fatto conoscere qualcosa di nuovo e fatemi sapere se mi consigliate un altro tipo del ne. Alla prossima! Ciao. Ciao. Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale, solo così potrai ricevere un regalino da me.